Zombie apocalypse, Ciao a tutte, ciao a tutti, allora nuovo video make up, make up beauty perché non ho fatto tempo a fare quello make up, make -up tutorial, non sono un makeup artist però ci tenevo a chiarire che mi piace ogni tanto truccarmi <ride> e, insomma a voi ma oggi non è stato possibile perché avevo mille altre cose da fare quindi farò make up beauty e a voce vabbè vi faccio vedere un po' il mio make up ho messo un po' di mascara nell nelle ciglia un po' di ombretto qua nella rimanente dell'occhio come matita un po' di, di terra bronzer e poi ti con l'infinito tutti i prodotti che ho utilizzato di, vi dicevo terra bronzer e, terra bronzer illuminante un po' di rossettino della Ycon un po' di rosetta appunto e mascara un po' di mascara appunto e basta, null'altro tutto il resto è illuminante allora, profumi ne ho tantissimi da mostrare ma questo è tutto dopo allora, come eh, diciamo come mascara ho utilizzato questo qui questo della Rimmel poi, come bronzer, ho utilizzato questo, che mi sta piacendo un casino, molto bello. E ha una colorazione pazzesca. Vedete? Già. Bella, bella, bella. Eccola qua. Poi, poi, poi. Come eh, prodotti, sempre questi, ho utilizzato la matita, se la trovo non è questa aspetta un secondo questa qui la matita è perso così che vabbè se non la trovo deve essere che l'ho dimenticata di là si sì, infatti l'ho dimenticata di là vabbè non importa comunque ogni tanto con la matita utilizzo questa io non so perché mi si vede il aspettate un secondo allora non voglio fare danni oh. Okay, va bene si sì, è tutto storto sto cosa va vabbè niente ok allora vi dicevo ogni tanto utilizzo questa come matita per fissare le, le sopracciglia tattoo brown oppure questa qui come fissante per le sopracciglia della L'Oreal vedete e niente infine come illuminante illuminante come diceva prima Lizzi questo è della Make Up Revolution, questo qua, come soldi ogni tanto ci vedono più o meno nello spazio, senza dire va ma è così, vedete che bel colore, ve lo mostro anche, uh, che bello, bellissimo, già molto bello, adesso io non devo pulirmi ma va bene lo stesso, questo è l'illuminante, bellissimo. E poi è un pack fantastico, vabbè, nulla di che, però a me piace. Come rossetto invece, dove l'ho messo? Ce l'avevo qui. Boh, ah, eccolo qua. Come rossetto ho messo questo qua, della Wycon 604 Sublit Matte. Ve lo dico io perché non, non c'è più la scatola, forse l'ho buttata, non lo so. Ma mi è stato omaggiato da Miss Lil001 che adesso si chiama Casa di Fabiana il suo canale e Ycon e, e niente se mi se, scusate, se mi dimentico così ciao né. allora vi stavo dicendo se mi ricordo vi metto nell'info box il canale di A casa di Fabiana il link e se mi ricordo perché non lo so e vi dicevo questo è il rosetto che ho vinto da lei Anni fa, si vi suol dire, quando si potevano ancora fare i giveaway su YouTube. Perché adesso non ne sono sicuro che si possano più fare, però vabbè, quelli sono dettagli. E questo è il rosetto, che ve lo estraggo, e questo è il rosettino in questione. Vedete? Aspettate un secondo. Ok. si, sì, si vede. Benissimo. E nulla, questo mi piace così, no? mi ho messo anche un po' di profumo che non fa mai male, della bomba o malizia e poi un po' di tesoro d'oriente che non so come farvi vedere però vabbè niente allora, attendete un secondo che... Stoppo qua, cioè non che stoppo, che metto a posto i, i beauty perché io ho tanto selezionato... conto che vi ho selezionato tutto qua dentro quindi vedete il mio beauty bellissimo lo metto qua prima che casca tutto vabbè e niente ragazzi questo era tutto eh, ah non ho mai fatto vedere i miei profumi ho quasi scaricato il telefono quindi andiamo di corsa veloce allora come eh, profumo ho utilizzato questo qui della bomba malizio che me lo spruzzo tutto attorno me lo rispruzzo anche adesso volendo se riesco ah ragazza non sapete che manna santa che è dal cielo questa cosa ve non, non diciamo parole però vabbè e questo invece sui capelli ve l'ho spruzzata che è buonissimo tesoro d'oriente questo è te verde e verbena molto buono ha una promozione fantastica e la adoro Buonissima, e straordinaria mamma mia braga non potete capire Prima non piaceva all'inizio Non piaceva per niente Adesso chissà per quale motivo Magicamente Mi sto innamorando questo profumo Aspetta un secondo Allora No Ok Sì ho la batteria al 19% e Vabbè che Vogliamo pretendere Comunque vi dicevo Questo profumo è buonissimo Già Molto buono Ehm 100 mole di prodotto per 36 mesi 36 mesi di Pau, wow, top quindi vabbè, prima che come si dire, prima che lo finisco ce ne vorrà perché io veramente mi piacetto un casino, quella l'ho finita prima, quella al eh, biscotti e carcate i bisco e carcate e, e basta, e ti sorrita niente a questa come quella lì e nulla, questa la finirò un po' più Piano perché è veramente buona e mi piace, non, mi, non, non è che non mi piace, si sì, mi piace, me la, deciditi, caspita, <ride> si sì, mi piace, non da impazzire, però me la sto facendo piacere perché l'ho pagata non tantino, ma un pochino sì, quindi, vabbè, non è una fesseria che l'ho pagata, però sono sempre dei spiccioletti Ragazzi Però mi è piaciuta da quindi top, mi è tanto tanto tanto, ve la, la consiglio. Stra consiglio. Vedete che buona. Tià, che è buona? Vabbè, le mi sorte più, e niente. Ragazzi, questo era tutto. Ehm, il mio capo, ve l'ho detto. Sì, l'outfit lo stesso. questo qui. Non so cosa possiate vedere, allora, questo è il mio outfit. Con questa maglia così e ehm, vabbè sotto c'ho una, una maglia maniche corte e basta il resto si sa che sono in pantaleggings hop, allora, torniamo indietro che meglio, aspettate che vi, vi giro ce la farò? no, non ce la posso fare aspettate un attimo, faccio il mio outfit torno subito allora, questo è il mio outfit. Scusate un po' le... non guardate il, il dettaglio perché tanto sono in, in pantofole. Però prima avevo le scarpe da tennis e adesso sono magicamente in pantofole, ma vabbè, bene tagli e niente. Questo è il mio um, outfit di stamattina che ce ancora adesso. E questo è il mio chignon così, ah, belle meglio. Le super fatte così, in questa maniera, non so se si possono. Vedere, già E nulla, torniamo alla postazione, Eccomi qua per i saluti finali, aspettate un secondo perché non voglio mettere le mani in mezzo alla telecamera che è maleducazione, dunque ci si vede a un prossimo video, make up a voci, senza parole, povere ma anche... Eh, anche se non facciamo i cap non importa basta che vi descriverò vi, vi ridescriverò in poche parole come l'ho fatto come l'ho ricreato e noi perché no ci si vede a un prossimo video ehm, fatemi sapere se sti profumi l'avete mai provati e perché no ehm, non lo so un bacio e alla prossima ciao